Oggi qui insieme per parlare di questa nuova iniziativa della nostra associazione Onlus Art Experience, che è un'associazione che si interessa della divulgazione artistica in provincia di Salerno e anche fuori. Quest'anno, in proseguimento di quelle che sono state le iniziative dello scorso anno e dell'inizio d'anno, facciamo un'iniziativa molto interessante alla stazione marittima. L'iniziativa si chiamerà Art education, perché i nostri soci, che saranno gli artisti che espongono le opere, hanno anche fatto un'opera a dimensione di bambini, vale a dire noi con la, no noi con la nostra associazione vogliamo far favorire attraverso i giovani il rapporto dei giovani con l'arte, come elemento educativo e elemento di formazione culturale. L'iniziativa comincerà il 3 di novembre e eh, noi ci permettiamo di invitarvi tutti e proseguirà fino al 13. Particolarmente interessante sarà l'esperienza attraverso le scolaresche che verranno a trovarci e poi daranno loro un giudizio artistico ai, agli artisti scelti, ripeto, nostri soci, di cui parleranno meglio i curatori Anna De Rosa e Angelo Lanzano, Lazzano, e eh, alla fine, eh, in base anche alla loro creatività, tutte le opere 50-50 fatte degli, dai nostri soci artisti verranno composte in un grande puzzle creativo che sarà, speriamo, la parte più stimolante per i ragazzi dell'iniziativa. Qui Baciato dal Sole, vorrei invitare tutta la cittadinanza Salerno a venire alla stazione marittima il 3 novembre, all'inaugurazione della collettiva dove i bambini, dove la novità è che i bambini saranno i critici d'arte, in un mondo dove soprattutto italiano, dove la cultura è messa agli ultimi posti e nelle scuole addirittura si abolisce la storia dell'arte, noi come associazione abbiamo voluto, eh, abbiamo invitato le scolaresche con i bambini a venire. Uh, a fare i critici d'arte, quindi dal punto di vista dei bambini, come i bambini oggi percepiscono l'arte, come, come riescono a decodificare i nuovi linguaggi, perché ci saranno, uh, sono 46 artisti dal mondo, non solo italiani ma anche qualcuno locale, e quindi ci saranno tutte le tecniche, uh, dall'olio al digitale, fotografie, ceramica... E, e quindi proprio questo incontro è la dovrebbe suscitare la curiosità non, non solo nostra come uh, organizzatori e come curatori di questa mostra ma anche di tutti gli altri a vedere uh, il risultato di questa nostra operazione. Buongiorno, eccoci di nuovo qui. La seconda edizione dell'Expo Street Pop Art quest'anno è dedicata all'educazione, education, education perché abbiamo preparato nella stazione marittima un evento dedicato ai bambini, ci saranno questi 50-50 dove con, eh, posizionate su questi cavalletti che abbiamo chiamato la mostra dei cavalletti arcobaleno, i bambini verranno eh, invogliati a vedere questa mostra e poi dopo eh, in una classe eh, abbiamo fatto scenograficamente una classe dove eh, con, i, con i professori e con gli artisti presenti eh, faranno una, una specie di compito in classe, diciamo così saranno dei disegni, delle, eh, voteranno l'opera che più piace e alla fine poi ci sarà una sorpresa finale che già è stata ehm, spiegata c'è cioè questa performance finale dei, come un abbraccio da, tra il presente e il futuro e per, per dare un segno importante, questa mostra avrà anche un'ulteriore um, um, un uh, esposizione, eh, ci saranno ulteriori esposizioni sia nei circoli didattici che hanno uh, partecipato sia alla provincia di Salerno. Um, per poi finire: in, in una grande mostra che si chiamerà proprio, eh, dedicata a, a, all'education, eh, dei, dei cavalletti arcobaleni. Um, vi aspettiamo tutti ehm, il 3 novembre alle 5.30 la stazione marittima disegnata da Zadi, da Salerno. Uh, vi raccomando, venite, eh, vi aspettiamo io e eh, io Angelo Lazzano curatore, Anna De Rosa, curatrice, e Vincenzo Adinolfi, il presidente di Art Experience. Grazie.